Del, della Coppe mi insegnerò loro che sono consigliere minoranza, è venuta l'assessore lì del, Zambito. da Zambito, ha cose fatte? Ecco, però i, i consigli territoriali di eh? partecipazione non hanno uno scopo, <ride> cioè non hanno un uno scopo deliberativo, hanno uno scopo dedicato partecipazione, a cosa consiste. Secondo me, certo credo, se c'è un problema sul quartiere oppure se c'è una festa per dire che è significativa di quella zona lì, si deve mettere un po' al posto di quello che è stato votato nell'ultimo mese che è il regolamento dei beni comuni. No? C'è un gruppo di cittadini si fanno carico di che ne so, partecipare, prendersi cura, fare e i CTP devono trovare e facilitare questo legame con il palazzo, di più, di sì, no, meno, no. No. ma poi magari c'è il problema, allora ci si fa direttamente un Consiglio Comunale lì. Il ragionamento era diverso, comunque. No, comunque, comunque, lo comunque e ritorno in, e faccio un passo indietro, conferenza del capigruppo, presieduta dal eh, Presidente del Consiglio, sono presenti i capigruppo che sono scelti dalle forze politiche. La capigruppo dà un ordine del eh, diciamo, ordine del giorno, che è quel foglio che trovate quando viene il Consiglio Comunale. E noi abbiamo diverse formule come consiglieri per poter diciamo, intervenire nei vari argomenti. Per esempio il Consiglio Comunale di Pisa, cosa che non hanno tutti, ha eh, delle formule per avere delle risposte a delle problematiche di, eh, immediata che hanno, che hanno bisogno di pochissimo tempo, eh, di, che hanno un'urgenza un diciamo, temporale, che è per esempio il question time. Noi generalmente l'abbiamo organizzato così: partiamo con i question time, poi interpella interpellanze, interrogazioni e interpellanze e poi andiamo eh, via via a atti ispettivi. Vi spiego più o meno la differenza. Cioè, la prima parte del Consiglio Comunale ad ora viene organizzata così: le eh, interrogazioni e delle interpellanze sono quegli atti, quelle richieste che i consiglieri comunali fanno alla Giunta, al Sindaco ma incontro il sindaco alla giunta per sapere perché una determinata cosa è successa in quel modo lì, quindi indagano sul passato e indagano sul passato con diverse, <tose> diciamo, formule che sono appunto, questa legata alla temporaneità e tipo, sta per cadere l'antenna marina di Pisa. perché il vento la porta via mi spieghi che cosa vuoi fare prima che voli un altro pannello e si, sp e si spiace che sono figliolo ah, un figliolo dell'asilo una domanda con carattere di urgenza. Magari voglio sapere quando finirà la pista ciclabile in via Limonese. Non ha, cioè, non è che non ha urgenza, non ce l'ha ma non c'ha quella delle del, sì. sì. sì. sì. allora, Il Presidente del Consiglio valuta questa urgenza se è una risposta secca puoi avvalerti della formula del question time. Per cui l'assessore ha tre minuti di tempo per rispondere e te puoi dire sono soddisfatto, non sono soddisfatto, oppure guardate assessore che c'è, sta succedendo, questo è dato fatto. Le altre due formule che si possono utilizzare sono quella dell'interrogazione e dell'interpellanza. Eh, L'interrogazione è una domanda a risposta scritta all'assessore che spesso viene le letta al Consiglio Comunale ma non è detto, ci può rispondere anche in maniera scritta. e l'interlocuzione avviene fra il consigliere comunale e l'assessore o il sindaco l'assessore di riferimento oppure l'interpellanza l'interpellanza è la domanda che viene fatta all'assessore di riferimento che dà un'apertura al consiglio comunale a fare un dibattito ogni forza politica si può esprimere su quel dato argomento in quel, tipo, in quel momento del dibattito la differenza qual è? Io ho necessità di sapere non delle, non uh, lo so, mi viene in mente, la prima volta che abbiamo fatto la prima interpellanza la scrisse Alex e riguardava le tombe allagate del cimitero di San Piero. Non si è venuta anche la Corte dei Conti. E poi, è vero, non si è venuta anche la Corte dei Conti. Quindi Alex ci dice, guardate che il cimitero di San Piero le opoli sono allagate ma se sicuro Alex, Sì, sono sicuro la chiamo la piscina, interrogato interpellanza, allora io consigliere comunale Valerio Antonio eletta nel file del Movimento 5 Stelle visto, considerato che poi ci siamo alleggeriti eh. all'inizio siamo partiti, no? visto la legge, visto il un testo loro. unico visto la Costituzione ho visto lo statuto Albertino ora, cioè, ci siamo un non po' si rilassate. velocizzati rilassate. E, se, e, e abbiamo chiesto se era vero no? che queste tombe, questi locoli fossero allagati. Cos'è successo? Alla mia, alla mia domanda è intervenuto, mi pare, le stesse dei quella volta, che con meraviglia, no, con meraviglia, no, se non si era fatta la figura, cioè, è vero. Allora tutti consigli, come è vero che nel cimitero di San Piero le eh, salme... Galleggiano cioè, non <ride> solo nel cimitero di San Pietro, ma anche quello di Ospedaletto. Quello di discutere di, di, di, di Putiniano e, cioè, e, e si è scoperto il vaso di Pandora. Di, lì. Allora lì è partito. Questa un no, mm. era un'interpretazione, eh, ma poi da lì, dopo da lì è, è arrivata eh, la commissione di controllo che ha iniziato a girare tutti i cimiteri possibili e, e ha visto che ci sono cose che voi ormai non vi vedete perché perché come dicevo prima l'esempio fatto a caso ma non è a caso della luce perpetua te quando c'è un parente caro che mh, viene a mancare faresti qualsiasi cosa certo. quindi ti viene chiesto qualsiasi corrisponsione te la accetti perché è un, fa leva su un tipo di sentimento 70 euro l'anno sì, no, capito, ci sono delle cose che poi non vai a, effettivamente a controllare, però va sicuro, noi abbiamo seguito una famiglia, io sono orgogliosa di questa cosa qui che mi chiamo tuttora, che ha una ragazza deceduta di 16 anni in uno di questi locoli che ha attrezzato un periodo travagliatissimo, perché questa ragazza era in uno di questi casi, che per la famiglia è stata una cosa devastante, perché giovane, perché, perché ognuno, per esempio, la mezz'ia gli è successo la stessa cosa, che lui non ha detto, per me è morto. Invece la, la famiglia che ha quella sensibilità lì ha avuto un travaglio, ma un travaglio vero proprio, sentito, per cui hanno seguito tutta la, la, la, la vicenda, dopodiché effettivamente il conto di Pisa si è rivolto sull'azienda che ha fatto questo tipo di lavoro e si è rivalso e quindi ha avuto anche una sua però purtroppo per esempio le vittime le, i parenti dei defunti hanno cioè, eh, sono stati risarciti, questo però era, ritorno se no mi faccio questo del col, era per dire che ci sono degli argomenti che politicamente a me interessa che ci sia un dibattito Mentre per esempio ci sono degli argomenti che mi interessa sapere o magari avere una risposta scritta. Per esempio, l'ultimo che ho fatto è perché del Comune hai fatto un concorso per autisti di Pullman che prevedeva queste, queste e quest'altri, ehm, diciamo, eh, sì, l'hai fatto perché volevi assumere tizi, cioè io la risposta magari in quel caso la so, però mi interessa che il comune metta nero su bianco che ha fatto quel gesto quella volta lì perché magari mi interessa che ne so andare all'avvocatura civica oppure rivolgermi alla procura oppure semplicemente andare sui a soggiornare e dire ora che merda, che hanno fatto l'assunzione dei, dei bormini e non hanno messo lui che gli mancava due giorni per andare a pensione. Certo, cioè, capito? Ci sono delle cose per cui il consigliere decide negli atti che sono passati. Invece negli atti futuri, ossia che impegnano il sindaco e la giunta a prendere delle decisioni che riguarderanno l'ente, ce ne sono di diverse nature, ci sono gli atti di indirizzo, l'ordine del giorno, le mozioni più o meno, oppure eh, vabbè, no, ci sono anche le azioni delle commissioni che possono prevedere questo tipo di impegno, o le proposte di iniziativa uh, consigliare o le proposte di iniziativa popolare cioè sono degli atti che il consigliere può fare per impegnare per far sì che il comune, che il comune si impegni in un determinato indirizzo per esempio l'atto che è esistito per, per 5, 6, 7, è stato quello per cui il comune di Pisa che ora ha detto un sistema si impegnasse a stabilire un patto di amicizia con questa data città, che non so dov'è, in Siria e, e, e questo ora vi può sembrare assurdo, però poi ci sono varie sensibilità, forze politiche che non vogliono per esempio l'ultimo viene in mente, la destra ha presentato la richiesta eh, di... Eh, di, di una proposta iniziativa consigliare di rimuovere la cittadinanza onoraria a Silvia Baraldini, non l'ha fatto sul Benito Mussolini, però l'hanno anche fatto su dei regolamenti di, dei rifiuti. Per esempio il consigliere Busceno insieme alla consigliera mi sembra eh, chiese che gli abiti usati venissero eh, mandati invece che alla Onlus Coccapani alla, eh, alla Caritas votazione, cose, vota contraria, lo dico subito che in tutti i speciali non si scherza, invece loro lo facevano uno per la carica che cioè, era al l'altro per il prete, cioè, ognuno aveva anche il suo elettorato che aveva la sensibilità, tant'è che poi così è stato votato però non è mai stato preso in considerazione e buttato le faremo sapere però ci sono anche degli atti che sono fondamentali un regolamento per esempio urbano di pulizia, un regolamento di polizia municipale o un regolamento di polizia urbano per esempio col DASPO possono avere degli interessi e delle ricadute sul locale perché significa cioè, che, una, che un dai potere al sindaco o al consigliere comunale di poter fare un certo atto, poi se vanno bene o non vanno bene, se il DASPO si efficace, se il DASPO faccia però, ecco, non, non si tratta soltanto di cittadinanze. Io per esempio invece sugli ordini del giorno, l'ordine del giorno è un dispositivo che impegna il comune a fare una certa azione, l'ho utilizzato quando si è trattato di intervenire sul regolamento del benessere degli animali perché volevo che fosse regolamentato l'attendamento del circo con l'uso di animali, cioè io volevo arrivare a, a dire comune, ogni qualvolta arriva un circo che ha gli animali, tu devi prevedere delle normative stringenti che in pratica ti permettono di non farlo martellare e questo sono... sono atti di indirizzo che non hanno una cioè non possono imporlo al comune perché la normativa nazionale non lo può imporre però eh, ha un, una valenza forte cioè voglio dire io sono un comune che non voglio il circo con l'uso degli animali personalmente può sembrare una ma a me, me, me, me ci ho creduto moltissimo questi tipi di proposte possono invece eh, prevedere un impegno di spesa e lì la cosa si fa un po' complicata. Cioè ma quando ti fai un atto di indirizzo, poi viene messa la votazione. Viene messa la votazione, qualcuno <ride> vota, qualcuno non vota, non passa, non passa. Per esempio, se lì, eh, lì la trofa mi parlo, e, e la lista civica non erano a favore del dell voto de, eh, dell'attendimento dei cibi su condizioni animali, poi in campagna elettorale io andrei a prendere quella votazione lì. Chi mi pigliava per il culo <coughs> ci sono stati anche consiglieri che hanno sbeffeggiato. Sono tutti consiglieri che la campagna elettorale saranno la ma, ma noi, ma noi, no? Ma, già, Quindi ci sono anche emozioni che magari non servono. Sembrano che non servano a nulla, però è anche un impegno che quella determinata forza politica lì si è presa nei confronti. Cioè, lascia, lascia comunque il segno. Per me, cioè, ora se ti devo dire la cittadinanza onoraria a Mussolini, il consiglio che vi do e non partecipa mai al voto, no, tanto sono stronzate, tanto Mussolini c'è stato vent'anni, quello è il mio pensiero, c'è stato vent'anni e, e bene la gente si lo che c'è stato vent'anni, cancellarlo mh, non ha nessun senso, però ecco queste emozioni qui e la cittadinanza Mussolini la cittadinanza a Tizia a Caio, non hanno ricadute sul locale, non è che levano le lo spaccio in piazza Bolelli, que questo cioè. per quello che mi riguarda, poi ognuno c'è la sua sensibilità, noi per esempio ci eravamo dato un accordo per cui se il gruppo decideva una cosa, il consigliere che non era d'accordo andava a fare la pipì, è tre anni che a una la pipì non gli non scappa mai, eh. <ride> eh. o uno magari è vegano, cioè, ci possono essere tante le differenze fra me e lui, per cui magari l'attenamento decide, cioè a me mi guarda con circolo sull'animale, però il gruppo ha deciso che non ho, e vado oh, a bagno, no, certo si di non è che se devi stare non partecipa al voto perché loro sono contro gli animali, cioè, non ha molto senso, però purtroppo non cosa so cose succede da qui e quindi sono come dicevo due tipi di impegni che dai all'ente locale uno con l'utilizzo della, eh, della spesa e quindi deve avere un'immediata esecuzione l'altro è una teoria che te dici voglio che il comune sia denuclearizzato o <ride> abbia questo tipo contro le OGM o contro i glifosate cioè che sono magari di, di, di principio io poi se c'è domani prima, Intanto vi faccio un applauso. Allora, vi voglio dire questo, intanto va bene, grazie perché è 5 anni che l'ho fatto, quindi eh, come vi ha sempre invitato a farlo, il giovedì, c'è il Consiglio Comunale. Vedere, vedere, vedere funzioni, perché non ci sta nemmeno tanto bene, vuole no, eh, no. vedere faccia. Amiche, e eh, no, poi, no. Poi, no. poi insieme a questa informazione, che forse non sono nemmeno digeribili in una strada sola perché ci sono dei tecnicismi. E voi, forse, non vi siete interessati fino ad oggi molto, anche giustamente perché ancora non vi tocca. Ma vi toccherà fare cose ci sono anche le, eh, quelle, quella cosa che avevo scaricato pensando a voi che erano i video eh, del, sul Russo che sono piccole pilole, sono in totale 11 filmati di 40 minuti che vi danno proprio l'informazione generale su come funziona il Consiglio Comunale La cosa che vi ha detto lei che è importantissima è il regolamento comunale perché poi è il concreto quello che fa il Comune perché? Il regolamento comunale non ne sono nemmeno tantissimi articoli, sono 10 fogli, fonti retro sì. e dipende dal, dal formato, sì. non stampa, però non è una cosa leggibile. e così vi rasserenate anche e vi medesimate in un ruolo che si spera. Scusa, scusa, il diritto amministrativo era una cosa, era una blanca pallosissima, sì. però una volta che sei dentro l'arte locale capisci ma sicuro che ci si arriva, ci si arriva, c'è cioè ora dei sono mozione, sì, sono sì, risposte, però, sì, però una volta ci sei dentro... Vabbè. Scusa la domanda, l'ordine del giorno... Lo decide la capigruppo. Sì, ma entro quanti giorni ti devo mandare? Allora, noi... Il, è scaricato oggi, il giovedì? Lo sento che è il sì. giovedì. Allora. Pensavo ci fosse una cosa e che non c'è. No, allora, l'ordine del giorno viene deciso il venerdì e viene inviato il venerdì, quindi il consigliere comunale ha almeno tre giorni di tempo per però ci sono delle aggiuntive all'ordine del giorno come per esempio question time ah, io che posso presentare due giorni prima del consiglio comunale, quindi io il martedì mi sembra prima delle due posso inviare il question time oppure eh, all'improvviso ordine del giorno consiglio comunale d'urgenza per esempio staglio lo Stato domani c'è la Capigruppo ad esempio, per esempio lo Stato non l'hai ancora trovato perché, il, perché entro oggi mi pare si potevano mandare gli emendamenti, gli emendamenti alla delibera devono essere, perché è una delibera è un impegno di spesa, devono essere verificati dai revisori dei conti, tutti gli atti con quindi di spesa vanno al collegio dei revisori che è un collegio votato dal comune quindi i revisori dei conti ce la fanno per giovedì a inviarlo? Se sono 40, 50 emendamenti può darsi di no oppure può darsi di sì. Quindi nella Camera del... sia il commercio che il commercio sta sicuro che è stata... non c'è più, no. No. ma domani c'è la commissione sì. ci vado. Sì. Sì. No, però non c'è cioè, nello stadio e poi ci sarà la votazione del eh, programma di mandato cioè c'è l'approvazione del programma di mandato perché più del e anni e quindi cosa ha fatto Filippeschi cioè si tirano un po' quello che è mi meraviglia ora sì, si parla di un'altra cosa lo stadio che è il contrario allora, ho letto ora su su internet in sostanza è un po' come quello che avevo detto io a te sul discorso dello stadio e della valutazione che avevo dato che anche, anche PD, che anche il PD eh, eh, è ora, certo. sono, perché la corte dei primi, conti no, a te consigliere che prendi 32 euro l'ordine ti viene a recincare quindi se tu hai fatto una valutazione dello stadio che ha un certo tipo di valore e lo vendi a un altro te no. Aldo, allora fa una domanda. Sì, una domanda. Uh, Valeria, tu hai fatto un'introduzione un dicendo come il programma che porta il sindaco diciamo, nel suo portfolio. Sì. Diciamo, presentazione. Okay? Allora, qualunque portfolio deve avere un budget. Okay? Cioè, noi abbiamo un, un programma concettuale, diciamo sappiamo quello che dobbiamo fare eccetera eccetera allora la mia domanda è cioè, no, si divide in due parti okay, prima di tutto come viene gestito o programmato un programma all'inizio della nuova amministrazione del sindaco? e la seconda domanda è quando ci sono dei, um, dei programmi che sono a lungo termine e quindi si sovrappongono al periodo in cui c'è il nuovo sindaco mm -hmm. okay? e quindi devono continuare perché non possono essere eh, interrotti okay. questo come viene, come viene gestito e chi lo gestisce? Allora noi per esempio il Comune di Fisa ma anche tanti altri comuni anche di Gorno prima dell'inizio dell'anno votiamo un bilancio che è preventivo. Cioè, come tutte le famiglie si dice allora quest'anno si prende i si, si va la settimana bianca oppure soltanto le vacanze e corso oppure si fa solo il campeggio a torre Lago perché non ci si arriva no? e noi a fine anno eh, facciamo il preventivo per l'anno che segue quindi cosa vuol dire? Che noi nel 2017 abbiamo già votato il preventivo del 2018 di tutto il programma che verrà fatto quindi la prima Lamore il 10 giugno vince entra e si trova un bilancio votato da Marco Filippeschi e se lo tiene fino al dicembre 2018 18 e poi il 19 nel mezzo dell'anno perché io posso anche decidere di andare in vacanza a fare la settimana bianca la vacanza Corsica, il caffè il Torre del lago e la cena o con... non lo so poi però eh, mi succede che rompo la macchina e devo comprare anche la macchina nuova allora ogni top mesi io ho un adeguamento a, questa, a questo bilancio perché succede eh, per per lo stestamento di spese, il periodo di spesa è per gli altri, no? poi e... alla, alla, noi abbiamo, dobbiamo votare ancora il consultivo perché è caduto il numero legale. Già cioè, a un certo dot tu arrivi e dici: Allora sì, ho avuto questi ingressi perché ho fatto tante multe e quindi sono riuscita a fare questo, questo e quest'altro però c'è sempre l'incognita, per esempio, dei debiti fuori bilancio. I debiti fuori bilancio sono quei debiti che tu non hai programmato, perché non sarai mai in grado di programmarli, perché per dire il Comune perde una causa legale contro Gabriella Amore, che ha la colonna felina lì e gli ha dato ragione, ma io mi sono incaponito che lui aveva tolto e l'ho portata avanti per 12 anni. Poi arriva il Consiglio di Stato, dove aver fatto tutto, tarra, e da ragione a Gabriele Amore, allora io comune mi de devo ripagare lui, quindi magari questi debiti fuori bilancio sono spesso molte, di che dice a me la macchina non è un vero di sosta, non è vero, porta avanti la cosa per anni, oppure cause legali che non le puoi prevedere, cioè che non che è non che, che, metti nemmeno a bilancio, che non no. è che non le puoi prevedere, <coughs> si cons consiglierebbe di prevedere però le ragazze. scusa un attimo. Uh, il totale, il, il totale è, rimane uguale cioè il totale quindi quando noi si propone un programma okay, il programma deve, dobbiamo tagliarlo nelle fettine giuste così che entra in quel quadro Infatti, quindi non è tutto il contrario a... perché se uno fa un bilancio da zero ok? Okay. Io ho un programma, ho sette programmi. Ogni programma, mi facendo vuole. questi calcoli, viene a costare tanto. Io Se devo avere questo budget, no? È tutto il contrario. Sembra che sì, bello. in realtà ogni assessorato ha <sussurra> a disposizione un suo di spesa che ha diviso all'interno del bilancio per capi. E quindi per dire, ci sarà un assessorato, mi viene in mente quella alla cultura che ha mi pare. Eh, vorrei sbagliare 2 milioni di cui le ottiche di No, però ti dico, perché ci sono invece degli impegni di spese che è utile guardare quando c'è l'approvazione di bilancio. Per esempio, quanto spende il Comune di Pisa per la società della salute, secondo me è una cosa ragionevole. E come li spende? Questo? Perché cioè, ci sono persone che magari non arrivano a fine mese e magari il Comune di Pisa li spende che non so, nella gestione... Eh, o, per distribuire i chilometri in Piazza dei Cavalieri, che ne dico una così, no? Allora, quelle sono, sono tutte cose che uno alla fine le deve vedere per impegno di spesa dedicato agli assessorati. Poi ci sono delle cose che ovviamente, che non è che puoi dire, allora io faccio un ponte e quest'anno lo faccio con questi soldi no, c'è un piano che è triennale delle opere pubbliche e che è, diciamo che ha questo tipo di eh, di, di spirito che dicevi anche perché Matt, che, eh, nel 2013 vincevo io il tipo il mover non si faceva però erano già state messe e già state votate delle delibere che andavano nella posizione del tipo Move. io mi sarei inserita in quel, in quel coso lì e avrei cercato di cancellare la difficoltà qual è? Che il sindaco entra a giugno con un, con un bilancio già stabilito, ora che entri dentro capisci qualcosa, storia, eh, storia. Eh, ora che capisci qualcosa, dove sei cosa fai, non è che è così intuitivo, fatto, perché ti può dare una mano qui da cartato, ma non è così immediato, e già sei già a fine anno, a fine anno ci saranno i dirigenti che ti dicono, beh, Ve, bellino, te lo dico io, come si fa? Polponi, e magari c'hai anche da nominare i dirigenti, nel frattempo c'è da nominare le partecipate, nel frattempo c'è da fare ma l'assessore non è la rega che muove quanto, quanto ti pare. Mentre, per esempio, mettere un dirigente in una partecipata vuol dire tenerlo tre anni e io ho visto Filippo Nogarini in crisi perché ha messo un dirigente in una partecipata fondamentale. Questo non voleva sapere di, di fatto che diceva Filippo e Filippo se l'ha dovuto tenere per tre anni Chiamato. a, non fare, nulla, a non fare nulla. Ma la cosa, la cosa brutta che se l'avesse rimosso, avrebbe avuto lui una causa. cioè, cioè ci sono delle cose in cui bisogna veramente stare attenti quanto farsi arte nobile perché, perché cioè, una moglie eh, costa meno, voglio dire, tre anni. Una partecipata di, di quelle grosse e eh, danno alla, alla, alla città, eh, cioè, ci sono più quattro partecipate in questo comune CTT Nord reti ambiente e ora qua che sono acque che se sbagli lì sei rovinato tutto il mandato uh. Dom eh, Dom altri, domani allora però mi raccomando domani, domani sapete dove abita Giulia allora sì, allora anche magari Filippo probabilmente potrebbe venire a farci un saluto. No, Filippo piace. Filippo non è il sindaco di ruolo. Allora, l'idea è con questi 45 minuti, ora semmai faccio un salto al volo in studio ve lo porto la pennina però è sul russo no, sono 11 pillole per un totale di 45 minuti quello, quello ricordatevi cosa ha detto lei e poi il regolamento comunale perché il regolamento lo dello statuto, statuto e con quello siete pronti per i prossimi è 10 gran. anni perché poi voi potete fare eh, eh, due eh, mandati, eh, Beh, però è eh, il budget è troppo basso. Sì, i bilanci sono. Ah, un'altra cosa che è fondamentale: che dicevo prima nel collegio, tra i bilanci ce n'è uno che è strategico, che è il consolidato, cioè il consolidato è il bilancio delle aziende che sono partecipate del comune di Pisa, e lì si nasconde il Perché? perché le partecipate sono quelle aziende pubbliche a carattere spesso visto pubblico privato che offrono, dovrebbero dare dei servizi all'ente e che dall'ente sono eh, diciamo foraggiati. Ora detto così sembra una cosa, cioè, dovrebbero dare dei servizi, però, come diceva lui, per esempio di acque eh, non hanno mai ottemperato il referendum del 2011, del della... per esempio. No? Sulla... <ride> Questo è uno dei tanti, oppure la più, anche quella la della, CTT, della perché quel referendum aveva 4 metri, pure, 450 dì. euro, aveva, la anche lei. Anche a me era arrivata una cosa simile, 200. Comunque eh, va bene, esatto, quel referendum lì reggeva eh, non solo eh, l'acqua, eh, ma anche il trasporto pubblico locale, tutti quei servizi indispensabili. E Questo quando si, quando, quando si decide, si decide all'interno del bilancio consolidato, eh. che ha un bilancio che arriva a fine anno, verso ottobre, novembre, dicembre, dove sono comprese ogni bilancio di ogni azienda partecipata, che il comune dovrebbe votare come giunta almeno verso giugno luglio, quindi lì ci si trova la società della salute, acque, tutte quelle, gli enti che sono, APES eh, sì, ma Termazia. tutti quegli enti che, che sono all'interno, e quello è strategico, perché? perché le società partecipate hanno un regime molto meno stringente del Comune di Pisa, cioè se il Comune di Pisa deve fare un affidamento deve andare a gara, per se deve comprare una partita di cose deve fare una gara mela, se deve fare una gara di tot sopra le 20.000 euro deve fare una gara pubblica, evidenza pubblica, cioè ha delle normative che deve rispettare. La partecipata spesso riesce invece a cavarsela, mi viene in mente che si incazzerà. Ma il, sì, perché intanto poi le osse vanno detto mi sono, che per esempio il consorzio Fiumi e Possi è uno che faceva l'affidamento diretti e diceva, te sei un giardiniere, ah, ti ha movimento terra, vai. La GEA, che è liquidazione, che era una vecchia azienda dell'acqua, poi dopo l'inglobata, dispone di un capitale, di un patrimonio che è grossissimo. E e ne dispone come se fosse un privato cioè arriva e ti dice ti fare il carnevale, ti do il faggio del ponte ti do il capannone te no, cioè cosa che l'ente pubblico non potrebbe mai fare perché dovrebbe partecipare a una gara e tutta una serie quindi nelle partecipate sannirano spesso tutte le varie troiai e non dice non consolidato no a me mi è arrivato immagino, il rimbaggio del 4 budget delle 4 parti No c'erano anche 30 le entrate le partite Sì perché le X erano separate io posso trovarne alcune e rigettarle altre no Ma... potenziale alla... ecco è quello che stagliato e lo ha la, la, la, la eh, riforma sul consolidato è diventata eh, obbligatoria dal il, 2012 sì, sì, sì. e te pensa che il consigliere di maggioranza la prova per forza tant'è che come diceva lui alcuni consiglieri si sono fatti un'assicurazione perché si sono fatti un'assicurazione che nel mucca qualcosa magari perché fidi, io per esempio di loro non mi fide nemmeno a proprio di Pantigianca non mi fido quindi, se, no, se, no, se non mi fido, voto no. Se non mi fido, mi fido. Non partecipo al voto. L'ho detto lui: altro che gli ha stessuto. cosa da fare è scegliere persone a metterla dentro il consiglio comunale perché te per 32 euro l'ordino e se lavori sono 24 no, no, e se c'è no, da andare sui no, giorni. È il generale, quello che poi deve, ecco, che ma no, la sono la i marche. dirigenti che deve nominare. Sì, il segretario generale è il dirigente di sì. la... del... sì. sì. di ovviamente. Però anche i consiglieri comunali però, no. ma però, la ma, sì, erorbre, si trovano una responsabilità enorme. Non è che puoi dire tutte le volte principali. Una enorme, eh? È una cosa enorme. No, no, no, è così, però prima del i, i dirigenti, cioè il segretario generale dei dirigenti sì, sì. Sì. poi ovviamente una a Uno fine... il comune di Vigone, dire, no, un lì fu pieno raccontato c'è cioè un dirigente che in vent'anni non ha firmato un atto sì. uno, era un dirigente dell'edilizio sì. sì. sì. privato c'è cioè l'armato della vergogna un po' come l'anno in un ci vada la vita è quella sì. senti, allora, no, io ho trovato che non piace però io mi ricollego subito perché invece tutta questa conversazione fatta sul ruolo dei consiglieri, sulle problematiche, sulle responsabilità si ricollega moltissimo a questa cosa che la la dico che è quella di cosa è successo per la proposta di mercoledì 18 perché qualcuno di voi mi ha chiamato e dice ma si va, non si va non... Allora, io... Allora, aspetta, scusa. Aspetta che... Sì. Eh. No, bravo, sì, tanto si Allora. Ciao Stefano. Allora, allora qua... ciao Stefano. Però una storia velocissima per chi è stato presente, Prof. la discuta e ha votato. Noi uh, avevamo fatto un tentativo di riconciliazione, loro hanno fatto una proposta.